Salve a tutti, in questo video vedremo 5 eh, trucchi, 5 trucchi, no 4 e no 3 per OBS Studio su come migliorare i nostri video Allora, primo trucco, primo, primo, primo trucco Allora, utilizzare layout di scena personalizzato per creare setup di streaming più professionali Allora, setup di streaming più professionali e praticamente vi andate a vedere ehm, il, i vari video precedenti e io vi spiego come si creano o si possono creare vari tipi di layout per vari scopi. Quello è il modo per creare dei video personalizzati vostri e che siano professionali. Ok, 2 allora, Trucco numero 2. Sfrutta le trasmissioni in diretta su più piattaforme per raggiungere più pubblico possibile allora praticamente potete andare su varie piattaforme di streaming e adesso non me ne viene in mente nessuna però eh, intendo ci sono delle piattaforme di streaming che fungono da aggregatori quindi se vado in adesso vediamo un attimo eh, restri io per esempio eccolo qua Posso dirgli di streamare su più piattaforme in contemporanea, quindi su ehm, OBS Studio streamo direttamente su Restream.io e invece da Restream.io gli dico di andare su Twitch, eh, Facebook, YouTube, ehm, quello che voglio, ok? E questo è un modo per essere raggiunto da più tempi perché immancabilmente ci saranno gli utenti che non vogliono usare Twitch o che vogliono usare Twitch e non usano tanto YouTube e che usano ancora eh, Facebook quindi eh, raggiungerete più eh, utenti possibili terzo trucco imparo a creare plugin per estendere le funzionalità di OBS Studio ma certo perché OBS Studio è pieno di plugin utilissimi tipo Um, spectralizer con l'audio adesso cominciamo a usarlo, a usarlo. e non, non funziona perché Spectralizer ha da essere configurato adesso lo configuriamo proprietà Spectralizer e gli diciamo uh, microfono eccolo qua eccolo questo è Spectralizer ed è um, Interessante per i musicisti, per esempio. Um, ok, e ci sono tanti altri plugin che si possono utilizzare, e servono per vari scopi, e ogni plugin ha il suo significato. Mi raccomando, imparate a utilizzarli, imparate a metterli nei posti giusti nel vostro video perché se li impite i vari video di OBS Studio, di plugin a casaccio, fate una porcata, però utilizzare i video nei posti giusti è bello perché per esempio io avevo il plugin che faceva il freeze della mia videocamera, da un po' che non lo uso, quindi non ricordo le scorciatoie che avevo messo, se mi sono ancora rimaste, ecco. Sì, allora adesso per esempio io posso dire che i miei plugin sono bellissimi perché... perché perché perché perché perché hanno gli effetti dei plugin giusti ecco che mi è rimasta la videocamera ferma per un totto di secondi ecco questo è un esempio ok adesso qui il quarto siamo arrivati quasi verso la fine usa la modalità eco per fare eh, facilmente contenuti loop certo per esempio per il video potete avere uno sfondo del mare che si muove e lo sfondo non finirà mai perché mettete il loop ecco e quindi andate a mettere i video in loop e quindi l'effetto cicla e se l'avete creato bene il loop non si nota il taglio dall'inizio alla fine, quindi è anche bello da vedere e può essere per uno sfondo eh, che si muove un po' dinamico, ok? Quinto e ultimo e e consiglio, esportare video in tanti formati diversi e in soluzioni adatte per tutte le piattaforme. Per esempio, ricordatevi che OBS Studio può fare anche video in verticale per le piattaforme tipo... Instagram o TikTok e si può direttamente importare video dal PC a TikTok passando attraverso OBS, ehm, non OBS Studio OBS Studio crea il video poi lo metto su ehm, Telegram, poi del cellulare gli salvo il video nei, nella sessione video e poi Telegram o eh, eh, vedono i, il video salvato posso fare l'importazione e aggiungersi quello che mi interessa o lasciarlo così e metterci solo i tag allora spero che questi trucchi eh, vi siano stati utili e che possiate sfruttarli al massimo per utilizzare bene bene bene OBS Studio se avete altre domande o suggerimenti lasciate un commento qui sotto eh, una cosa che devo dirvi assolutamente è che questo video è stato creato in collaborazione con ChatGPT che mi ha suggerito esattamente tutto quello che dovevo dire in questo fantastico video. Quindi questo video è una domanda a ChatGPT e la risposta è di ChatGPT. Però ha funzionato perché è quello che vi sto spiegando che eh, vale la pena di spiegarvi. Per questo video è tutto.